Torniamo indietro soltanto di un paio di slide rispetto a dove vi avevo lasciato la volta scorsa perché questi argomenti sono fondamentali, sono incredibilmente semplici oltre ad essere fondamentali però eh, è sorprendente quanti vostri colleghi li, li abbiano sbagliati negli esami dello scorso anno. Allora, la funzione di hash per una stringa fa quello che noi ci potremmo aspettare per una funzione di hash ovvero sia la stringa pippo è uguale alla stringa pippo. Pu puoi chiudere la porta, per favore? Puoi chiudere la porta? Grazie. La stringa pippo ha la stessa funzione di hash, ha lo stesso hash code della stringa pippo. Per quanto riguarda invece le classi, la, le funzioni di hash non funzionano come uno potrebbe immaginarsi. Le funzioni di hash si limitano a trasformare l'indirizzo di una classe in un intero e di conseguenza calcolare quello, usare quello come funzione di hash questo vuol dire che un oggetto, lo stesso oggetto ha la stessa funzione di hash ma tutti gli altri oggetti hanno una funzione di hash diversa questa è una scelta conservativa, non è una scelta particolarmente efficiente però ci assicura che il tutto funzioni Allora, questo l'abbiamo già visto la volta scorsa Flick o flock, però eravate in meno persone, io ho due, eh, due classi, fu e bar, due istanze della stessa classe mai data. Dopo averle dichiarate, mi chiedo se hanno lo stesso hashcode. La domanda è: hanno lo stesso hashcode sì o no? E la risposta è ovviamente no, grazie alle due o tre persone, forse due, che me l'hanno data. Se io metto dentro dei dati e i dati sono uguali, quindi a tutti gli effetti le due classi sono esattamente le stesse, contengono esattamente gli stessi dati. Albert Einstein 76, perché ieri era l'anniversario della morte di Albert Einstein e questa mattina non ho fatto un tempo a cambiare con qualche personaggio celebre che fosse morto oggi, ma il, quindi prendetelo. Scusatemi, ma Albert Einstein, 76, Albert Einstein 76, la funzione hash code è la stessa, dà lo stesso risultato oppure no? Qualche segno di vita da parte vostra potrebbe aiutarmi? Non dico entusiasmo, almeno un minimo di... E la risposta è no, non danno la stessa, la, non, non, la funzione di hash non è la stessa. Perché? Perché la funzione di hash viene calcolata in base all'indirizzo della classe, non in base al contenuto della classe. Allora talvolta, molto spesso, nelle nostre applicazioni noi abbiamo bisogno di considerare eh, uguali oggetti che contengono gli stessi dati, non che sono nella stessa locazione di memoria. Quindi non è difficile immaginare un'applicazione in cui fu e bar debbano essere considerati uguali. Se io considero fu e bar uguali, devono avere lo stesso hash code. E quindi devo scrivermi io in qualche modo la funzione hash code. Allora, gli oggetti in Java hanno due funzioni. Una è un booleano che ci dice equals, che ci permette di confrontare due oggetti. E uno è la funzione hashCode che ritorna il, la l'hash, l'hashCode ovviamente, essendo chiamandosi hashCode, della dell'oggetto. Allora, se due oggetti sono uguali, questi oggetti devono produrre lo stesso hashCode. Quindi... Se io ho due oggetti uguali, questi oggetti devono produrre lo stesso hash code. Se i due oggetti non sono uguali, quindi chiamando il metodo equals ottengo falso, allora sarebbe tanto carino se l'hash code fosse diverso. Perché? Perché se l'hash code è uguale, io potrei avere una funzione di hash che ritorna 42 per qualsiasi oggetto. E questo sarebbe perfettamente coerente con tutte le, de le definizioni che abbiamo dato. Peccato che trasformerebbe le mie tabelle di hash in delle liste e quindi avrebbero delle performance assolutamente non accettabili. Vi ricordate come si chiama il termine quando due oggetti diversi hanno lo stesso hash code, la funzione di hash fornisce lo stesso risultato, due nomi, vediamo se li ve li ricordate, uno è il funneling e l'altro è la collisione. Comunque, il, quello che viene fuori da questa, da questa breve introduzione è che hashCode e equal devono sempre essere definiti insieme quando io ho le mie classi e voglio ridefinire hashCode o voglio ridefinire equals devo anche ridefinire l'altro perché devono sempre essere coerenti tant'è vero che se prendete un tool a caso per scrivere in Java come Eclipse e gli chiedete di fare l'override del, del metodo eh, hashCode, questo è nello stesso menu in cui costruisci il codice per fare l'override del metodo equals. Quindi non potete ridefinirne uno senza ridefinire l'altro. È la stessa voce di menu. Ridefinisci hash code e equals. Allora, proviamo a pensare a una... Ritorniamo alla classe MyData, quindi nome, cognome, età. Costruttore, bla bla. Allora, se noi vogliamo... Eh, riscrivere la funzione isEqual e la funzione hashCode una possibile strada è questa, fra l'altro poi vedremo che Eclipse ci aiuta tantissimo nello scrivere il codice praticamente lo scrive tutto per noi noi dobbiamo semplicemente Spesso ci basta limitarci a, a mettere dei tick in, in un elenco per, per scrivere in modo coerente le funzioni code, uh, easy, equal e hash code. Comunque, l'idea dell'equal, ricordate che io posso confrontare anche capre con cavoli. La, la, la filosofia generale degli oggetti e della Java Collection Framework è che io posso confrontare due cose che non c'entrano niente e la risposta alla domanda sono uguali sarà no ovviamente però la domanda ha senso vuol dire che la domanda è fattibile io posso fare una mia classe complessa quanto volete e poi chiedermi is equal con il numero 3 la risposta no però la domanda ha senso posso farlo quindi che cosa deve fare la funzione is equal diciamo iniziamo a toglierci tutti i casi patologici i patologici sono, se io confronto un oggetto con se stesso, beh, ovviamente devo dire che è uguale. Poi se uno dei due, due oggetti, scusate, se l'oggetto con cui io confronto, quindi obj, è nullo, oppure non è un instance del, della, della mia classe, allora non posso confrontarli. E qui abbiamo due, due alternative, vedremo, che posso, che posso usare. Uno è usare instanceOf, quindi mi permette in qualche modo di fare un confronto anche con classi derivate, se voglio farlo. E l'altro invece è chiedermi, semplicemente dire che se non sono esattamente la stessa classe, allora non possono essere uguali. E lì è una, è una, è una scelta, dipende, dipende dalle applicazioni. Se su, ho superato questi, questi primi casi che sono, diciamo, eh, patologici in qualche modo, a questo punto posso fare veramente il confronto. Quindi posso chiedermi se il, il nome è uguale al nome, il cognome è uguale al cognome, e in questo caso restituisco, se, se, non sono, se uno di due non è uguale restituisco falso, e in caso contrario restituisco vero. Notate che in questa implementazione io ho deliberatamente non confrontato l'età eh, è una cosa che è possibile fare io posso avere una struttura che contiene alcuni campi che sono particolarmente importanti in qualche modo che la definiscono e su quelli io confronto e altri che boh, possono essere delle variabili di appoggio possono essere delle altre, delle altre cose su cui io non voglio fare il confronto quindi quando io mi chiedo se due, due strutture, due classi sono uguali io in realtà decido quali campi confrontare e se gli altri, campi, gli altri campi semplicemente li ignoro vi ricordo cosa vuol dire chiocciolina override è un modo per dire che voi sapete che quello che state facendo è una funzione che va a sovrascrivere un, sta facendo l'overriding di un'altra funzione e voi lo sapete questo a che cosa serve? Allora immaginate di fare un, un errore di distrazione. Invece di scrivere equals, scrivere equal. È un errore? Il compilatore se ne accorge se voi invece di equals con la S scrivete equal senza S. Voi avete la vostra classe MyData definite un metodo equal, perfettamente legittimo, quando poi i metodi eh, della, di chi usa la classe, magari le, le, gli algoritmi le, le, scritti da qualcun altro, provano a confrontare, questi chiamano equals con la S e quindi semplicemente ignorano il vostro equal. Non c'è un errore di sintassi, perché è perfettamente lecito definire una funzione equal però il risultato è decisamente diverso da quello che voi vi aspettate allora, scrivere mettere lì l'override mi permette di controllare questo tipo di sviste in fase di compilazione se io scrivo override public boolean equal senza la s il compilatore si ferma e mi dice no, tu hai detto che è un override ma non è mica un override, è una funzione nuova e io riesco a evitare il problema quindi l'override manifesto la mia ferma intenzione di fare un override che quel metodo lì è un override di qualcosa e se per caso non lo è voglio essere avvisato l'idea di programmare in Java è quella di riuscire a fare diciamo, il meno errori possibili e di avere eh, che ci vengano segnalati i vari errori che eventualmente possiamo, possiamo fare e nel caso della funzione eh, hash code ma ad esempio potrei trasformare nome e cognome in una stringa tmp, quindi li sommo e ci metto in un due punti in mezzo per essere sicuro di distinguerli e a questo punto restituisco l'hash code di tmp questa è un'altra regola esistono delle funzioni migliori di queste ovviamente, però una regola aurea del scrivere le proprie funzioni di hash è quella di per quanto possibile usare le funzioni di hash che esistono già e semplicemente la vostra funzione di hash non deve inventare l'acqua calda, ma deve mettere assieme le altre funzioni di hash nel caso che My data non sia stato inizializzato comunque tmp è null, due punti null e quindi il tutto continua a funzionare in qualche modo quindi, adesso vediamo qualche funzione di hash perché sono interessanti e perché ci può dare una vaga idea su come fare a eh, a cosa pensare quando, quando ci troviamo a, a, ad aver bisogno di una funzione di hash? L'idea di base è quella di, se vi serve una funzione di hash, prendete un libro, prendete Wikipedia e cercate la funzione di hash scritta da un professionista e usate quella. Perché difficilmente una persona al nostro livello è in grado di tirar fuori una funzione di hash accettabile. Allora, la funzione di hash, la prima funzione di hash che, voi, che vale la pena provare per controllare che tutto funzioni è la funzione di hash più stupida ed è quella che somma i caratteri, l'avevamo già visto la volta scorsa, l'unico vantaggio di questa funzione di hash è che io posso deliberatamente costruire collisioni. Perché basta che metta anagrammi e ho una collisione. E quindi sono in grado in qualche modo di misurare la mia, le performance del mio algoritmo in presenza di, di collisioni. Questo potrebbe essere utile, mi potrebbe servire, mi permette di capire quanto male posso andare se tu, se, se in, in un caso di disastro. Quindi è una funzione di hash che fa veramente schifo, e proprio perché fa veramente schifo, vale la pena di ricordarsela e talvolta è talvolta utile. Nel suo libro Algorithms in C, Sedgwick, propone questa funzione di hash. E questa vediamo che abbastanza è, lo, lo, è un, un, una forma comune alle funzioni di hash. Allora, inizio a eh, scorrere i miei caratteri le sto facendo tutte per, per le stringhe perché è la più semplice da scrivere il codice però vi rendete conto che se invece di una stringa ho un, uh, un pezzo di memoria basta che io consideri la memoria byte a byte e semplicemente nel prototipo avrò l'inizio del, del, del pezzo di memoria e la lunghezza e poi il, il, concettualmente è esattamente lo stesso quindi è come la, la hash semplicissima per cui io vado a sommare alla hash il, eh, ogni volta vado a sommare il nuovo byte, il nuovo pezzettino di informazione. Però prima di sommare il nuovo pezzettino di informazione prendo la hash e la moltiplico per un numero magico moltiplicare la hash per un numero magico fa sì che alla fine del, del processo il primo carattere sarà stato moltiplicato n volte per quel numero magico, il secondo carattere per n-1 volte per il numero magico, il terzo eccetera eccetera. E quindi usare questo mi permette di evitare fondamentalmente di, di, di risolvere il problema del, degli anagrammi, perché AB e BA forniscono delle... Eh, Funzioni di hash diverse. Altra caratteristica che si vede spesso nelle funzioni di hash, questo numero magico A non è lo stesso per ogni carattere, ma man mano cambia. Cambia anche lui. Quindi non solo io prendo la hash e la moltiplico per qualcosa prima di sommare il nuovo pezzo, ma questo qualcosa ogni ciclo cambia. E quindi abbiamo un'altra costante magica B che mi permette di calcolare il nuovo A. E quindi in un passo generico io cosa faccio? Prendo hash... La moltiplico per A, gli sommo il primo pezzetto di informazione e poi modifico A. Nuovo passo, prendo hash, la moltiplico per A, che a questo punto è diverso, gli sommo un pezzetto di informazione e cambio A e vado avanti a girare in questo caso, in questo modo. Altra cosa che si vede chiaramente nelle funzioni di hash è la presenza di questi numeri assolutamente magici. Se provate a cambiarli, le performance peggiorano. Nessuno di noi ha la, la, la capacità teorica di spiegarci perché quel numero lì, perché 63.689, vabbè è dispari, probabilmente se lo metto pari è più brutto, però perché non 63.691 ad esempio? Provate, io una volta avevo provato a, mettere, a fare una tabella di hash con uh, tutte le parole di un paio di dizionari, ed effettivamente questi numeri magici, se uno li cambia di pochissimo o di tanto, ottiene sempre performance peggiori che nel numero originale. La, eh, una funzione di hash eh, semplicissima è la funzione proposta da Bernstein, eh, che è molto simile alla funzione di, di, che abbiamo visto prima di Segevic, soltanto che costa, la costante magica non viene cambiata ed è sempre 33 e la funzione di hash all'inizio, il valore della funzione di hash all'inizio non è 0 ma è 5381 allora questa, questa funzione di hash sono tre righe e funziona incredibilmente bene Tutte le volte che io nei miei programmi ho bisogno di una funzione di hash, io vado a usare questa. Sono tre righe in, in, da scrivere, funziona per le stringhe, funziona per i dati, funziona per i numeri, funziona per tutto. Quindi secondo me, il mio consiglio, se avete bisogno di una funzione di hash e non potete usare una funzione di hash che esiste, che esiste già, andatevi a prendere quella di, eh, di, di, di JB. È molto veloce, ma si può fare di meglio, e lo stesso DJB ha fatto di meglio, togliendo le moltiplicazioni, Invece di moltiplicare per 33, io cosa faccio? Prendo la mia hash, la shift a sinistra di 5 posizioni, e questo è equivalente a moltiplicare per 32. E poi gli sommo hash di nuovo. Quindi di fatto hash shiftato a sinistra di 5 posizioni più hash è uguale a hash per 33 e poi invece di fare una somma faccio un XOR faccio l'XOR con il nuovo carattere questo ha il vantaggio di non aver bisogno di eh, moltiplicatori e quindi di riuscire a, a poter essere scritta in assembler in modo estremamente veloce anche su macchine diciamo abbastanza primitive quindi che non hanno un, la possibilità di moltiplicare e, di nuovo, se lavorate in assembler, questa è quella che caldamente vi consiglio. Kenningham e Ricci, quelli che hanno scritto il libro sul C, propongono anche loro una funzione del tutto analoga. Anche loro si sono resi conto che esistono dei numeri che in qualche modo ci permettono di... Eh, ci permettono di, di, di, di spargere meglio i valori e questi numeri sono 100, 31, 131, 1313 13131 di nuovo perché? non lo so, giocateveli all'otto se, se credete a queste cose io quello non l'ho mai fatto abbiamo altre funzioni di hash che possono essere utili in assenza di moltiplicatori questa è una funzione che, ha, che viene utilizzata talvolta e ha il vantaggio di non avere nessun, eh, di non avere moltiplicazioni o divisioni ma di avere semplicemente shift e somme ed XOR. e vedete che l'idea comune è molto simile io prendo la mia, i miei bit in qualche modo li ripiego su se stessi e poi aggiungo il nuovo valore in questo caso prendo un pezzo della hash e la sposto a sinistra, prendo un pezzo della hash e la sposto a destra, sommo e con questo blocco nuovo che ho ottenuto faccio l'exor sulla, sulla vecchia hash. Perché vedete che all'inizio io ho hash cappelletto uguale, quindi tutto quello che c'è fra parentesi viene fatto l'exor sulla, sulla, sulla vecchia hash. Di nuovo e la hash inizia con una costante. eccetera credo che non siate particolarmente interessati a vederle questa è la funzione di hash che viene utilizzata eh, è fondamentalmente simile alla precedente funzione di hash che non vi ho fatto vedere ed è quella che viene usata tantissimo sui sistemi Unix Linux è un sistema Unix eh, a, 30, dai, dai, a 32 bit ricordatevi che noi abbiamo Unix da Unix, diciamo i figli immediati di Unix abbiamo sistemi operativi come Linux, FreeBSD, OSX tutto il Mac è, è un figlio molto, molto vicino a, a Unix e adesso arriviamo alle mappe Allora abbiamo visto come implementare, il, eh, abbiamo visto come implementare i, gli insiemi, abbiamo visto che gli insiemi sono delle strutture dati che hanno soltanto la caratteristica di non avere elementi duplicati e abbiamo visto che gli insiemi, gli insiemi non hanno elementi duplicati, gli insiemi... Eh, rinunciano in qualche modo alla possibilità di accedere agli elementi usando il loro, la loro posizione, quindi non hanno accesso posizionale, e in compenso guadagnano una velocità spaventosa. La velocità spaventosa è resa possibile dall'uso di una tabella di hash. Le tabelle di hash sono rese possibili dall'uso delle funzioni di hash, più qualche trucchetto per riuscire a cavarsela quando più qualche trucchetto per cavarsela quando abbiamo delle collisioni il trucchetto utilizzato è il chaining e il, le funzioni di hash devono cercare di eh, le funzioni di hash devo tendenzialmente riscrivermele io quando implemento degli oggetti allora, probabilmente prima di, di, di, di vedere le mappe potrebbe aver senso provare effettivamente a scrivere e a vedere che cosa fa Eclipse quando noi scriviamo un, una classe e vogliamo fare l'override della funzione hashCode. New project e eh, lo chiamiamo hmm. cosa sta facendo? chiamiamo la classe con cui fare gli esperimenti. Esperimenti, eh, exp, scusate, ho premuto enter senza volerlo. Allora, nella classe exp mettiamoci soltanto dei dati, per cui ad esempio int fu. A questo punto Ok, quindi qui possiamo... Ok, semplicemente io mi limito a stampare l'oggetto e stampare l'hash code. Qui. Eseguendolo. faccio a farne uno come faccio a cambiare la configurazione qui della fa fare a lanciare quello che voglio che la, le, le, mie, le mie classi trasformate in stringhe sono exp at e mi dice qual è l'indirizzo e la hash code mi dà quel numero che è semplicemente il numero che lui calcola partendo, dal, partendo dall'indirizzo e costruendo la funzione di hash in base all'indirizzo il che vuol dire che il valore che abbiamo dentro non dovrebbe significare nulla proviamo a variare il valore di a fu e vediamo cosa succede e vedete che la nostra funzione di hash non cambia minimamente quindi al variare dei dati all'interno della classe la nostra funzione di hash non cambia. Ovviamente perché il, la funzione di hash viene calcolata in base all'indirizzo della mia classe. Di nuovo, ovvio, semplice, è incredibile quante persone quando poi vanno a scrivere codice che, deve, che ha bisogno di eh, hash table oppure di map questo se lo dimenticano e il tutto lo smette di funzionare. Allora, come facciamo per... Ah, possiamo anche chiederci, aumentiamo le cose, B fu uguale 42. Possiamo anche chiederci se A e B sono uguali. Ok, ci stiamo chiedendo anche se A e B sono uguali, quindi quando io vado a eseguire, quello che ottengo è due hash diverse, ovviamente, e poi falso, perché A e B non sono uguali. Allora, per inserire equal e eh, fare l'overriding di equal e hash table, già con Eclipse è semplicissimo, basta che io vada a prendere il menu source, e vado a selezionare questo, me questo membro qui allora questo qui è già pensato vedete che mi propone di generarle insieme non ne posso generare solo uno mi propone di generarle insieme allora le genero insieme tenendo in considerazione del, val il del valore di fu qui ho la possibilità se eh, permettere che ritorni vero quando io confronto due classi che non sono esattamente ste la stessa, ma una discende dal dall'altra. Allora, in teoria, io potrei confrontare un quadrupede con una mucca. Se le cose che io ritengo dirimenti nel confronto sono comuni al quadrupede e alla mucca, non sono la stessa classe, ma mucca è in qualche modo discende da quadrupede, è un'istanza di quadrupede, e quindi possono avere tutta una serie per favore, possono avere tutta una serie di elementi comuni in questo caso qui ignoriamo il problema e vedete qual è il codice che viene creato allora override hash code hash code ricompare il magico numero 31 allora l'idea della eh, della funzione di hash che mi viene costruita da Eclipse in modo automatico è quella di calcolare la hash di tutti gli elementi che io ho deciso della mia, della mia struttura e sommarli alla hash. Sommarli non basta sommarli perché prima di sommarli io prendo la hash e la moltiplico per, un, per uno di questi numeri magici in modo da non avere il problema che se ho due variabili fu e bar e bar e la prima vale 10 e la seconda vale 20 o la, la prima vale 20 e la seconda vale 10 potrei avere la stessa hash se li sommassi semplicemente. Invece in questo modo moltiplicando prima la hash per un numero risolvo il problema dei diciamo anagrammi, in realtà sono dell'ordine dei valori, mettiamola così. Quindi iniziamo con inizializza result a 1 e poi gli somma su fu e ritorna result. E la funzione invece che ha generato per l'equal, vedete che prima controllo se sono lo stesso oggetto, poi controllo se l'oggetto è nullo, e allora quel momento rispondo falso, e dal momento che io gli ho detto di non tenere in conto di quando un oggetto eh, è un'istanza di un altro oggetto, richiede proprio che le classi siano esattamente le stesse. Quindi, se i due oggetti sono di due classi diverse, allora non possono essere uguali. A questo punto, se sono arrivato qui, vuol dire che OBJ è effettivamente un oggetto della mia stessa classe. Fa il cast e a questo punto confronta tutti i campi. Beh, oh, bella! Tutti i campi, tutti i campi che io gli ho indicato. Notate che vengono dallo stesso menu, quindi io nello stesso menu gli dico su quali campi calcolare la hash e su quali campi eh, fare l'equal. Questo glielo dico una volta sola e vale per entrambi, perché è fondamentale che siano uguali. Sempre usando il codice possiamo, ah ecco, a questo punto qui, I Due dati dovrebbero finalmente dirci che hanno entrambi la stessa hash e sono uguali. Quindi, Equal ci dice che, sono, che i due oggetti, le due classi, i due oggetti, sono uguali e hanno anche la stessa hash. Ricordate che vale sempre la relazione in un senso: oggetti uguali allora hanno la stessa hash, se così non è. Il comportamento delle varie hash table, map, eccetera tendenzialmente no, no, non potete aspettarvi niente di sensato proviamo a guardare come vengono generate le la funzione di hash per i vari tipi di data di dati che ho in java allora togliamo questi Vediamo un po'. Allora, vi ricordate tutti i vari tipi di, data, di dati che ho in, in Java? Allora, ho il byte. By. Byte. Short. Int. Long. Poi. Float e double. Eh, qui sto finendo le variabili. Andiamo sull'italiano. Poi, che altri tipi di dati ho in Java? Che si possono considerare? Boolean dovrebbe esserci. E mettiamoci dentro anche una stringa. Allora se a questo punto noi eh, mettiamo anche una cosa che invece non consideriamo Allora se io gli chiedo di costruirmi il codice per hashcode equal gamba di legno no perché è cattivo tutti gli altri sì e Mettiamolo in fondo. Generiamo ed ecco qui il codice. Vedete che la struttura no, è Vedete che la struttura dell'hash code è fondamentalmente sempre la stessa. Io calcolo l'hash code dei vari pezzi e poi li sommo, li sommo però moltiplicando prima la vecchia hash code per numero magico 31 in modo da evitarmi il problema che se ho gli stessi valori in ordine diverso avrei la stessa hash quindi nel caso di byte short int semplicemente io li sommo alla, alla mia, al mio valore nel caso di un long non posso sommarlo perché il long è più lungo della hash allora come faccio? Beh, in qualche modo devo ripiegare su se stesso i bit di cui è composto il long. Allora, io posso pensare al long come composto da due int, uno di seguito all'altro, e quindi devo prendere l'int che sta a destra e l'int che sta a sinistra, sovrapporli, mischiarli, e questo mischiarlo viene fatto usando l'exor. E quindi io prendo gargle, faccio l'exor con gargle shiftato a destra di 32 posizioni quelle tre freccioline sono lo shift logico e non lo shift aritmetico il primo bit non è il bit del segno ma è sempre zero, in parole povere e a questo punto posso fare la somma con, con il mio result nel caso di un uh, uh, come erano? Poi abbia, avevo float e double. Allora, dov'è Wiz? Mi sono perso Wiz? Comunque, nel caso del double io converto il double in, uh, double il double in uh, bit e faccio lo stesso giochetto, perché sapete che la rappresentazione interna di un double è comunque una, una maschera, un vettore di bit. Nel caso del... Uh, e poi lo, lo, lo, lo, so, lo sommo... S nel caso del... Nel, del, del booleano io decido se sommare 1231 o 1237 di nuovo numeri magici eh, nel caso della stringa, di fatto io chiamo la funzione hashcode della stringa e nel caso del float che a quel punto ha comunque la dimensione giusta perché ha la stessa dimensione dell'intero, semplicemente lo converto in bit e sommo. Quindi la strategia è sempre questa, convertire, calcolarmi le hash a pezzettini e poi sommarle. E nell'equal vedete che abbiamo tutta una serie di confronti, se questo è diverso da questo restituisci falso, se questo è diverso da questo falso, falso, falso, falso, falso, falso, se tutti falliscono, e eh, vabbè, allora alla fine sono uguali. Quindi, source e riscrivetevi, hashcode e equal per le vostre classi. Questo è importante. E onestamente, scrivetevi anche, riscrivetevi anche il toString perché se fate quello che viene chiamato il, backup, il, il debug della nonna, fate stampare sul, sul log che cosa sta succedendo, almeno vedete qualcosa di sensato quindi hash code equal e to string e adesso vediamo qualcosa di più utile che può essere fatto utilizzando le eh, tabelle di hash e questa cosa è quello di costruire quello che viene chiamato un array associativo o mappa o dizionario. Allora, l'idea dell'array associativo è quella di un vettore in cui l'indice non è un numero ma è un oggetto di una certa classe. Potete immaginare una stringa potete immaginare qualche altra cosa. Allora, devo dire che la maggior parte dei linguaggi moderni include al loro interno già costruito dentro il concetto di array associativo, quindi fa parte della sintassi del linguaggio. Uh, Perl, Python, Go mi dicono Ruby anche se io non so programmare in Ruby. Eh, questi, questi linguaggi hanno al loro interno effettivamente l'array associativo. Nel caso del, di Java... Questo non è una caratteristica del linguaggio, però è una caratteristica standard della Java Collection Framework. E il tutto viene implementato attraverso l'Hash Table. Allora, se vi ricordate il grande albero di famiglia della, della, Java, Collection, della Java Collection Framework, il, le map erano diciamo, un ramo separato della famiglia, erano i cugini americani, per cui facevi, erano considerati parti della Java Collection Framework, ma non, non derivavano direttamente. E adesso proviamo a guardare la mappa e la HashMap. Che è la mappa. mappa è la definizione, l'interfaccia, e HashMap è l'implementazione di questa interfaccia. Allora, l'idea della mappa è che io ho due tipi di dato, k e v, k vi lascio immaginare che viene per key e v sta per value. In qualche modo io sono in grado di associare un valore a una chiave e quindi io posso, la mia mappa è un qualche cosa che associa ad ogni chiave un valore. E le operazioni che io posso fare sono inserisci nella mappa un certo valore a una certa chiave, oppure rimuovi, cancella, butta via una certa chiave. Posso chiedermi se esiste una certa chiave e posso chiedermi se esiste un certo valore. Adesso fermatevi un attimo a pensare. Questa mappa viene realizzata di fatto con una tabella di hash che mi permette, dato una chiave K, di andare esattamente a prendere il punto esatto in cui posso aver memorizzato, o, o, no, o non aver memorizzato se manca, quella chiave con il suo valore associato. La funzione contiene che cerca un valore. Secondo voi che complessità ha? e la funzione contains key le ultime due search che complessità hanno? qual è la complessità che vi aspettate? Allora iniziamo con quella facile, contains key, che complessità vi aspettate? Costante, un vostro collega si butta sul costante, quindi la miglior complessità possibile per un algoritmo. Gli altri sono d'accordo? Uno mi ha risposto, l'altro facendo facendogli sì con la testa, quindi la maggioranza ha risposto sì, è costante. Sempre pensando che la mia hash non degenera, eccetera. Però ne abbiamo visto nei casi pratici che effettivamente per come sono fatte le tabelle di hash io riesco ad avere dei tempi di accesso e di inserimento e di, di controllo di un elemento costante. Pensate all'esempio che abbiamo fatto con il programmino che memorizzava le parole e avevamo visto che passare da 1000 a 50.000 non produceva nessun nessun cambiamento significativo nel tempo di esecuzione e stiamo parlando di 1050.000 o anche di più non mi ricordo quanto, quanto erano i numeri che avevamo messo, ma erano numeri significativi, erano comunque ordini di grandezza e invece contains value, secondo voi pensate di memorizzare su un foglio fate uno schizzo di come potrebbe essere una map quindi una tabella di hash in cui però oltre alla, alla all'oggetto stesso, io memorizzo anche un valore, e poi vado a fare una ricerca nei valori. Che cosa, quanto tempo ci metto? Allora, tendenzialmente lineare, ovvero sia devo scorrere tutti i valori che ci sono nella mia mappa, e questi valori sono messi a muzzo, perché abbiamo, abbiamo detto che scopo della funzione di hash è quella di sparpagliare la chiave su tutti i valori possibili, quindi è, è molto probabile che i valori siano veramente messi a casaccio e devo scorrermeli tutti alla ricerca del mio valore. Allora, la documentazione del Java Collection Framework vi avverte che contains value will probably require time linear quindi un tempo lineare nella dimensione della mappa per molte implementazioni. Non è detto. Provate a fare un esercizio, un attimo di, di, di, di fantasia. Immaginate che di aver bisogno di una mappa, di un oggetto che funziona come una mappa e in cui fate spesso le funzioni contains key e contains value. Come lo realizzereste? Una classe in Java? Sono... O, o, o come direste al vostro programmatore di farlo quando voi sarete a capo dell'azienda? Dell Una cosa che è possibile fare, ad esempio, è fare una classe che tutte le volte in cui io provo a inserire una coppia chiave valore mi inserisce anche valore in un insieme in un set è vero, spreco più spazio però io so se un certo valore c'è oppure no perché di fatto sto usando due strutture dati insieme, sto usando una mappa per memorizzare chiave valore e sto usando un'altra struttura dati che, che l'utente non vede unicamente per dargli la risposta contains value in fretta spreco spazio però mi cambia la vita se io devo fare spesso nella mia applicazione tante tante contains value in questo modo qui ho risolto il problema. Mi complico un po', sì, perché quando vado a cancellare un elemento devo cancellarlo sia di qua che di là, eccetera. Spreco spazio, va bene, però può essere determinante. Allora, una... in qualche modo se io ho una mappa ho una classe una classe annidata che è che è map entry che è una coppia chiave valore poi ho una, un insieme di map entry e quello è l'insieme dei valori poi ho la, una funzione che mi restituisce l'insieme delle chiavi poi ho una collection con tutti i possibili valori. Allora perché il, io posso chiedere alla, alla mia mappa e la mia mappa mi dice che l'insieme delle chiavi è un set mentre l'insieme dei valori è una collection. Perché i valori possono ripetersi, grazie, perfetto. Perché io l'insieme delle chiavi è sicuramente un set perché non c'è nessun duplicato, mentre i valori possono essere qualsiasi cosa. Possono. E poi sempre in questo eh, albero di famiglia andiamo a vedere la Linked Hash Map. Che Esattamente come funzionava la hash, nella hash table, in qualche modo mi mantiene un elenco di tutte le cose che io ho inserito, per cui sono in grado di scorrere tutte le, tutti quanti il, il, i miei elementi solitamente nell'ordine in cui li ho inseriti comunque in un ordine prefissato il che vuol dire che se ne inserisco un altro in fondo l'ordine dei precedenti non cambia e questo può essere utile mi appesantisce certo, però nell'informatica è abbastanza un, una, una, una norma questo, tutto quello che io guadagno in, solitamente per guadagnare qualcosa in tempo spendo in spazio e per guadagnare in spazio spendo in tempo quindi costruisco n strutture dati accessorie sopra il mio problema devo sprecare lo spazio per memorizzarle, però sono in grado di avere delle risposte veloci, e a questo punto voi sapete che cosa vuol dire veloci veloci vuol dire o grande di 1 invece di o grande di n, oppure può voler dire o grande di n invece che o grande di e alla n, o 2 alla n che sono la stessa cosa quindi riuscite vi, vi permette di, di aggiungere delle strutture dati vi permette di spesso di accelerare e di rendere più efficiente i vostri dati. Allora proviamo a fare un, un grosso riassunto su quello che abbiamo visto sulle collection e qui ci fermiamo sulle collection per un po'. Allora, questo è il grosso albero. Allora, abbiamo visto le collection. Qual è la caratteristica delle collection? La caratteristica comune a tutte le collection, qual è? È quella di avere elementi unici? No? Che cos'è una collection? Una collection è un insieme sparso di elementi e, e, e l'oggetto collection estende l'iteratore, quindi io posso iterare sugli oggetti della collection. Cosa che non posso fare direttamente in una mappa. Posso tirare fuori altri oggetti su cui poi posso iterare ma non posso iterare direttamente dentro una mappa posso farmi dare l'elenco di tutte le chiavi e poi iterare sull'elenco delle chiavi posso farmi dare l'elenco di tutte le coppie chiave valore e su questi oggetti qui io posso iterare perché questi sono collection però sulla mappa direttamente non, no liste, vi ricordate le liste cosa sono? Allora, che cosa, che cosa ci dà? Che, che, che caratteristiche ci danno le liste? Allora le liste a, abbiamo oggetti, gli oggetti si possono ripetere oppure no? Perfetto, gli oggetti si possono ripetere. Abbiamo eh, la possibilità di eh, scusate quindi gli oggetti si possono, si possono ripetere. Eh, possono esserci abbiamo l'accesso posizionale? nelle liste, sì. Quindi io posso chiedermi qual è l'oggetto numero 42, io mi chiedo qual è l'oggetto numero 42 e ho una qualche risposta. Questa è un'interfaccia, quindi eh, i metodi della, della lista sono fondamentalmente accesso posizionale, accesso basato eh, ricerca di un elemento, e, eh, e poi tutte le varie operazioni rimozione di un elemento e poi le varie operazioni che io faccio con masse grosse di elementi tutti quanti assieme. Abbiamo visto che le liste, due possibili implementazioni, che sono l'array list e la linked list. Allora, Nell'array list la lista viene gestita internamente con un array. Il vantaggio rispetto all'usare un array direttamente è che in questo modo qui io non mi devo stare a preoccupare del a cambiamento di dimensioni dell'array tutto sommato il posso semplicemente accedere ai vari elementi ed è chi ha scritto il Java Collection Framework che si preoccupa di eh, rimettere a posto i vari, i vari blocchetti allargarlo, rimpicciolirlo alla bisogna <coughs> E poi abbiamo visto le linked list, in cui invece il vettore, la lista è implementata con una lista vera e propria, da quella che si studia nel, nei, corsi di, di, nei primi corsi di informatica. Quindi piccolo elemento puntatore all'elemento successivo e al precedente, e il tutto seguito in questo modo. Vantaggi e svantaggi fra array list e linked list quali sono? Ditemi un'applicazione... Immaginatevi un'applicazione in cui l'array list è sicuramente superiore e un'applicazione in cui la linked list è sicuramente superiore. Che cosa può fare l'array list che la linked list non può fare? L'accesso posizionale. Quando io ho un array list l'accesso posizionale è veloce. Quindi se io ho un'applicazione in cui devo accedere a elementi a date posizioni L'array list è la scelta. E che cosa può fare la linked list eh, senza, in modo veloce? No, beh, tutta quella storia che prima avevo messo, poi il dottor House che compare dicendo everybody lies, uno cerca di, di, di dire queste cose sceme sperando che... Vabbè, prendendomi in giro, se volete, però vi rimanga un minimo. No, perché se io provo a cancellare un elemento all'interno di una linked list, è vero che la cancellazione in sé è istantanea, ma lo devo trovare prima. Quindi o io riesco a immaginarmi una qualche applicazione in cui io devo cancellare gli elementi, ma non ho bisogno di trovarli prima, quindi non lo so, magari mi tengo dei riferimenti o qualcosa del genere, ma se io devo trovarli gli elementi, il tempo è comunque lineare. Quindi in realtà non ho a cancellare gli elementi in una linked list, non ho tutti questi vantaggi. Forse se devo sempre cancellare il primo, però abbiamo visto che anche nell'array list eh, cancellare il primo è molto veloce. Mi immagino che il, il buon blog si sia inventato qualche sistema per cui di fatto modifica il puntatore e, e fa partire l'elemento e fa partire l'array da, da, da una posizione dopo invece che, che spostare tutti gli elementi perché anche nell'array list cancellare il primo tutto sommato è abbastanza veloce tant'è vero che quando abbiamo fatto l'esperimento abbiamo, abbiamo costruito un certo numero di fu un certo numero di dati a, a casaccio poi l'elemento da cancellare e poi un certo numero di dati a casaccio perché modificare, cancellare quello in mezzo più o meno va abbastanza male, se cancellavamo il primo era veloce. Quindi un'applicazione in cui le linked list sono nettamente da preferire rispetto all'array list, lasciamo aperta la domanda, se vi viene in mente o se facendo qualche prova vi viene, lo scopriamo. Set, caratteristiche dei set. Le caratteristiche fondamentali dei SET sono rinuncio all'accesso posizionale e non ho elementi duplicati. Con queste due condizioni io riesco ad avere le operazioni sui SET a tempo cost costante come, come complessità. Quindi due condizioni abbastanza pesanti e dei vantaggi pazzeschi. A questo punto l'Hash Set implementa il SET linked hash set implementa il set semplicemente qual è la differenza fra i due? qual è la differenza fra l'hash set e il linked hash set? la parola linked linked allora L'hash set è diciamo, l'implementazione base, quella che talvolta gli inglesi chiamano vaniglia, per dire che non ha niente, nessuna cosa aggiunta. Il linked hash set ha un piccolo overhead in più, perché oltre a essere gli elementi all'interno di un hash set, questi elementi fanno parte di una linked list. Allora, il far parte di una linked list fa sì che abbiano un ordine predicibile. Mentre una caratteristica dell'hash set, che dovrebbe esservi chiara, vedendo come, funzionano le come, come eh, vanno le funzioni di hash, è che una volta che io butto dentro gli elementi l'ordine con cui li tiro fuori è totalmente casuale, non è casuale, ma non, è, non posso fare nessun affidamento su quello che sarà l'ordine, nella link, ed, nella link ed hash set sì, io li tiro fuori tendenzialmente nello stesso ordine in cui li ho messi dentro. se io ho una hash set e aggiungo un elemento e provo a ritirarli fuori, magari aggiungere quell'elemento ha fatto sì che il load factor superasse la mia soglia e quindi la hash set è stata ricostruita completamente, il tutto è avvenuto alle mie spalle senza che io me ne accorgessi e come risultato io anche gli elementi che avevo messo prima li trovo in un ordine completamente diverso. Quindi devo veramente essere in una situazione in cui non mi importa nulla del, dell'ordine però le situazioni in cui non mi importa nulla dell'ordine sono tante poi, map questo l'abbiamo visto 20 minuti fa, quindi probabilmente mi rispondete anche, caratteristiche di una map la mappa è in qualche modo, un, crea mi permette di associare ha una classe che uso come chiave e una classe che uso come valore quindi potete vedere il set come una mappa in cui non c'è nessun valore se volete nel set semplicemente io metto gli elementi nella mappa io li metto dentro e li uso come indice per un altro, qual per un altro qualcosa che uso come valore quindi i concetti sono estremamente, estremamente simili infatti non è un caso se sono sullo stesso pacchetto di lucidi eh, perché sotto sotto, sotto, sotto, il, sotto il cappuccio comunque c'è una tabella di hash c'è tutta la gestione delle collisioni eccetera eccetera e infatti non è sorprendente che troviamo praticamente le stesse le stesse implementazioni troviamo la Link, eh, la eh, hash map che è una mappa implementata con un hash table e la linked hash map che è la stessa cosa ma gli oggetti sono linked e quindi l'ordine con cui io li estraggo è in qualche modo predicibile. ricordate che io non posso fare un iteratore direttamente su una mappa perché una mappa non è una collection però da una mappa io posso tirare fuori collection e in particolare posso tirare fuori l'insieme di tutte le chiavi oppure posso tirare fuori il, il, la collection di tutti i valori oppure posso tirare fuori l'insieme di tutte le coppie chiave valore e questo di nuovo è un insieme perché sono diversi le, le coppie chiave valore sono diverse perché almeno la chiave è diversa poi vector, stack e hash table bu, non li usiamo brutti, in qualche modo sono stati rimessi dentro il, il, il java collection framework Ma, allora, la, la, le differenze fra un vettore e un array list inoltre sono anche differenze che probabilmente a questo livello non, non hanno particolare senso perché se non sbaglio il vettore eh, è un oggetto thread safe eh, <coughs> Voi sapete che in un qualsiasi sistema moderno voi potete avere il vostro programma che viene eseguito in parallelo da, da, da più thread, quindi gli stessi dati vengono in qualche modo sono, sono condivisi e come se fossero condivisi fra due programmi che vengono eseguiti in parallelo sullo stesso computer. Allora, immaginate che questi due programmi, che sono sempre due pezzi del vostro programma, come due, due routine che vanno in parallelo, fanno accesso alla stessa struttura dati se fanno accesso alla stessa struttura dati contemporaneamente o la struttura dati è fatta apposta per essere eh, resistente a questo tipo di cose o succede un gran casino allora, il vettore mi sembra che sia thread safe mentre l'array list no e questo finisce il, questa prima parte delle, sulle, sulla java collection framework buona esercitazione buon weekend dimmi le video lezioni online le mette oggi per caso Sì. perché l'altro giorno c'era il link che non funzionava